Alexa, ordina un pisellone Stai cercando di comprare pisellone? Sì Sembra che vi egisca sexy in scatolina auguri pisellone sia già nel tuo carrello Amazon Il prezzo è 5 centesimi Iva inclusa Con consegna prevista entro 8 febbraio No, no, no Acquista, acquista No, no Zitta, tatta zitta, porco Dio, no Alexa, cancella l'ordine il tuo ultimo ordine Amazon non può essere cancellato. Noo! Per maggiori informazioni, consulta la sezione dei miei ordini su Amazon. Porca madonna! Ma non è che mi ha comprato un bisellone? Non è che mi arriva un cazzo a casa, no? Uno più, uno meno. Porca madonna!